6 novembre 1941, seconda guerra mondiale. Il leader sovietico Joseph Stalin parla alla nazione per la seconda volta in tre decenni di governo. Dichiara che anche se 350.000 soldati sono stati uccisi fino a quel momento dall'attacco tedesco, questi ultimi hanno perso 4.500.000 soldati, notizia che poi si dimostrerà falsa e che la vittoria è vicina.